Allora, questo qua è un discorso di eh, ho messo no, a primi passi che cosa bisogna sapere proprio per questo che dicevamo, cioè è fondamentale identificare che sia realmente una cappa by hazard. Quindi questa è e con tutte le peculiarità, perché ora noi stiamo vedendo, abbiamo visto due cappe, ma abbiamo un panorama con tantissime cappe e il nostro rischio, ovviamente, è quello di cui parlavate voi. E capisco la preoccupazione, però è così, cioè, nel senso non c'è una regola al 100% e nessuno vi potrà mai dare al 100% la certezza che sia tutto così facile. Dovete voi scoprirlo tramite a livello strumentale e quant'altro e arrivare poi a una conclusione. Quindi eh, da questo punto di vista bisogna sempre accendere la cappa prima di ogni cosa in modo da vedere che la cappa funzioni, verificare che la cappa sia pulita, disinfettata, prima dell'utilizzo e che stia funzionando correttamente. Questo è importante prima dell'utilizzo. Ci sono una serie qua, eh, la parte in cui eh, quella che vi dicevo di cui vi parlavo dell'operatore, cioè gli errori più comuni che commette un operatore quando utilizza una cappa biologica o cappa di sicurezza biologica, e sono elencati. Ora li andiamo a vedere tutti quanti nel dettaglio.